Ciao a tutti, siamo Enrico, Melania e Pietro, siamo una famiglia e aspettiamo una bambina in arrivo a giugno. E lanciamo questa raccolta fondi per permetterle di nascere in casa, in un ambiente il più possibile familiare e in una modalità il più possibile naturale. E Melania ti va di raccontarci la storia di questo arrivo? Volentieri. Allora un giorno di punto in bianco arriva Pietro chiedendomi mamma ma c'è un bimbo nella tua pancia? Io rimango spiazzata dalla domanda totalmente inaspettata e dico Pietro non lo so se... però se me lo dici così potrebbe anche essere e, Era vero e, e Dopo un paio di settimane eh. sì era vero E poi ancora torna Pietro dicendo mamma sai che io ho una sorella e anche lì dopo qualche ah. mese abbiamo scoperto che era vero. Dalla, vero, connessione, vero. dalla connessione che c'è tra... Queste due creature che appare già subito così forte, nasce il desiderio di vivere questa esperienza del parto il più naturale possibile, nell'armonia di casa, con la partecipazione di Pietro. Fin dove lui sente e noi sentiamo naturalmente. Aiuto, aiuto! La richiesta di aiuto in questo crowdfunding è per onorare al meglio le due ostetriche che ci aiuteranno, ci assisteranno in questo processo O meglio che lo custodiranno nella fiducia che Melania come donna saprà che cosa c'è bisogno di fare e Vogliamo onorare però anche il loro talento e la chiamata di vita a cui hanno risposto in questo mestiere così prezioso In realtà di motivazioni ce ne sono tante e avremo modo di condividerle nelle prossime comunicazioni, nei prossimi video che, che faremo. Intanto grazie per essere parte di questo viaggio e di nutrire in questo modo sia la nostra famiglia che la bambina in arrivo che quella che è la società del futuro a partire dal fatto che si può sognare e che c'è una grande bellezza nell'idea di nutrire i sogni gli uni degli altri. Grazie. A presto. Ciao. Ciao. E ciao. Saluta. Uh, ciao. <ride>